Sono felici e contenti, il piccione amerà, la femmina tre giorni, basta così lo sa, questo è il tempo che ha, sto tacchino che va, ringraziando il destino poi quando toccherà, morire guarda per là. Questo oggetta che crigna è qui che sono nata, muoio qui con mia madre e questo è il mio dovere, l'ha fatto il suo dovere, cioè non ha mai avuto un sogno, un'utopia, un desiderio mai, mai voluta la luna, mai voluta una giunca lasciata alla corrente d'un un fiume sconosciuto e sono tutti così vivere la stessa vita sempre per questi qui vergogna mai non è è un sol metto che hanno, non desiderà mai di non averne più oppure daverne averne due e non gli occorre mai un bacio sulla bocca lungi dai vani sogni e da tremende pene hanno al posto del cuore delle sane budella un orologio svizzero dieci anni in garanzia ma come sono contenti, di corpo nello spazio, lassù sembra passare un grande fuor di forma triangolare. Arriva, plana e passa, dove vanno e chi sono? Così alti nel cielo, e state lì a guardarli, loro sono i selvaggi, vanno via con il vento, più in su delle montagne. Sopra i boschi e sui mari Liberi e mai schiavi Inghiottono tant'aria Che voi ne scoppiereste Guardatevi ora prima Di coronare il sogno Si spezzeranno le ali Con gli occhi insanguinati Tanti ne moriranno Hanno un padre e una madre E certo sanno amarli Come meglio di voi Per smoinar la moglie O far cena alla mamma Potevano diventare Pollane come voi ma sono prima di tutto figli della chimera dei poeti dei folli assetati del blu guardate gallinacci o oh che edificanti mai potrete salire voi tanto in alto mai quel che vi toccherà è una cacata in testa ai borghesi non va veder passare le gru. guardate gallinacci o oh che edificanti mai potrete salire voi tanto in alto mai quel che vi toccherà è è una caca testa, ai borghesi non va a veder passar le bruti.